Allora Presidente, lo dico diciamo un po' alla romana, non famo i furbi, cioè allora, gli ordini del giorno che ha presentato legittimi, eh, fratelli d'Italia, però mi sembrano spezzettare l'emendamento che la Commissione ha presentato, perché la Commissione, e poi dopo ci arriveremo, ha detto. Eh, fermo quanto previsto dal precedente comma, sono pubblicati sul portale istituzionale in forma integrale con l'espresso di richiamo di atto natura non definitivo e dal momento della loro iscrizione all'ordine del giorno tutta una serie di categorie di atti, tra cui le mozioni, collega. Quindi a me sembra e vedo tanti ordini del giorno presentati che vanno proprio anche vostri in quella direzione, mi fa piacere perché significa che voi state diciamo andando nella stessa direzione che la Commissione ha portato avanti quindi per me insomma questo è una soddisfazione che ci sia anche da parte vostra una condivisione dell'attività politica che è stata fatta quindi è, ripeto è una fotocopia secondo me il mio punto di vista quindi non vedo nessun tipo di problema a votarlo favorevolmente presidente tenuto conto che è un indirizzo ma nell'emendamento poi daremo vera attuazione a questo indirizzo quindi insomma non ci sono problemi per me oppure se il collega li vuole un attimo vedere ritirare tutti e poi dopo insomma c'è l'emendamento che già lo fa quindi non vedo perché però se vogliamo possiamo anche andare avanti io non ho problemi su questo grazie